Per fortuna viviamo in una democrazia quindi se voi siete così bravi a governare la gente Scusi, vi eleggerà, io personalmente Infatti. scapperò a Timbuktu, io personalmente Infatti. scapperò a Timbuktu, io personalmente, scapperò a Timbuktu, io personalmente scapperò a Timbuktu, ma comunque la, la gente vi eleggerà e farete quello e ci, e ci ridurrete. Ai...